Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video Oggi parliamo di Eternals, il 26esimo film del Marvel Cinematic Universe È diretto dalla regista premio Oscar Chloe Zhao E devo dire che si nota, si nota abbastanza Questo video cercherò di mantenerlo il più possibile senza spoiler Quindi non abbiate paura a vederlo anche se non avete ancora visto Eternals La mano della regista si nota soprattutto nelle scene ad ampio raggio nelle inquadrature di paesaggi vastissimi, di città molto grandi, specialmente nell'antichità. e in generale in tutte quelle situazioni in cui ci sono tanti personaggi a schermo e la regista riesce a prenderli tutti, tutti, e a farci capire cosa ognuno di loro stia facendo. Le scene d'azione sono molto ben dirette e in ogni momento riesce a capire cosa sta accadendo, anche nelle scene buie o molto concitate. Posso affermare senza ombra di dubbio che questo sia uno dei film meglio diretti di tutto il Marvel Cinematic Universe, e grazie al cazzo è anche una regista pegno star vorrei dire continuando con gli aspetti tecnici voglio parlare brevemente dei costumi a me sono piaciuti molto tutti il rischio che li rendessero ridicoli c'era diciamoci la verità ma l'hanno scongiurato sono tutti molto credibili e realistici per quanto riguarda gli effetti speciali e visivi si va di alti e bassi eh, possiamo vedere che i poteri degli Eterni sono rappresentati molto bene sono molto belli da vedere tutti tutti i loro poteri, sia quelli in cui manipolano la luce, sia altri poteri più particolari come la super velocità. Ma il potere visivamente più spettacolare, penso sia quello di Cersei, che può trasformare la materia come vuole. A questo proposito, si può notare una scena nel trailer in cui lei trasforma un camion che sta per schiacciare il povero Kitaniton in un uh, mucchio di petali di rosa. Visivamente è stupendo. Come vi dicevo però, alti e bassi negli effetti visivi. Perché seppur i poteri degli Eterni siano rappresentati molto bene La CGI dei Devianti non è che faccia urlare al miracolo, diciamoci la verità Risultano dei mostroni finti, troppo finti Diciamo che al cinema ultimamente tra Eternals e Dune ho visto sempre roba bella, non posso lamentarmi. Parliamo ora della caratterizzazione degli Eterni. Devo dire che sono caratterizzati tutti molto bene. Ognuno è diverso, ognuno ha delle peculiarità e dei poteri unici. E guardate, che introdurre e caratterizzare 10 personaggi mai visti prima in un film all'interno di un universo cinematografico non è per niente facile. Possiamo vedere un tentativo rovinosamente fallito nella Justice League di Snyder dove pur con 4 ore di tempo i personaggi risultano tutti uno uguale all'altro. Legandoci alla caratterizzazione dei personaggi possiamo anche parlare della recitazione. E qui alzo le mani, sono stati tutti bravissimi. A parte magari Richard Madden in qualche scena in cui sembra più un modello di una pubblicità piuttosto che un attore che sta facendo un cinecomic, però dettagli, qui squiglie. Gli attori sono stati tutti davvero bravi. In particolare Gemma Chan, che interpreta Cersei, e Angelina Jolie, che interpreta Tena. loro due sono state strepitose, davvero fantastiche. Pensando alla trama, senza voler spoilerare troppo, questo è uno dei film dal più ampio respiro nel Marvel Cinematic Universe. Immaginatevi Endgame, ma di più. Ok, di più di Endgame La posta in palio è più alta Le conseguenze sono più gravi È tutto di più È uno step successivo Che il Marvel Cinematic Universe Con questo film fa E che sono davvero curioso Di vedere a dove, dove porterà Perché ormai Il passo è stato fatto Non si può più tornare indietro Nel momento in cui mi presenti Una, una situazione, una minaccia così grande di questo livello poi è difficile farci ritornare indietro a minacce del tipo Ivan Banco di Iron Man 2 per esempio con questo film i Marvel Studios fanno un passo in avanti incredibile non solo dal punto di vista tecnico ma anche dal punto di vista eh, della trama delle, della posta in gioco dei livelli di potenza dei personaggi perché qui non siamo più a parlare di umani stiamo parlando di forze cosmiche universali che, che sono completamente fuori scala rispetto a quel, tutto quello che abbiamo visto finora anche rispetto a Thanos quindi bisogna davvero vedere come gestiranno la situazione perché da qui non si può più tornare indietro e sono davvero molto curioso di vedere come faranno ad integrare gli eterni con gli altri personaggi, perché finché rimangono separati può ancora, ancora funzionare, ma nel momento in cui li integreranno sono proprio su due livelli completamente diversi. Cioè questi qui potrebbero tranquillamente sconfiggere Thanos in due secondi con tutte le gemme, cioè non, non gliene fregherebbe proprio niente, sono troppo più forti ed infatti la cosa che usano per giustificare il fatto che loro non siano intervenuti è che è stato ordinato di non interferire non dico da chi, non dico perché, non dico come questa è un'informazione che si ha dal trailer quindi non è spoiler però per il resto dovrete vedere il film per capire effettivamente perché non, non siano intervenuti come vi dicevo appunto sono molto curioso di vedere come andrà avanti la storia degli Eterni e soprattutto ancora di più di vedere come verranno integrati all'interno del resto dell'universo di vedere come verranno integrati con gli altri personaggi che sono infinitamente più scarsi e deboli probabilmente, sfortunatamente, giocheranno un po' sui livelli di potenza, depotenziandoli o facendoli agire contro qualcosa di molto forte in, in disparte mentre gli altri personaggi che già conosciamo eh, si scontreranno con minacce più al loro livello comunque in questo caso a differenza di Captain Marvel non mi è sembrato per nulla forzato che loro non fossero intervenuti nel corso degli anni ne, nei vari conflitti con Thanos, con Loki, con Con, eh, Dorm ah, no, con Dormammu effettivamente vi eh, sembra strano che non siano intervenuti perché effettivamente era a rischio tutto il pianeta quindi in teoria avrebbero dovuto intervenire dettagli, quelli magari sono piccole incongruenze che ovviamente in un, in un universo condiviso di questo tipo che si dipana nel corso di anni e anni e anni non puoi andare a fare il puntiglioso su queste cose altrimenti non ne esci più e non ti godi più niente piccolo appunto sulla durata io devo dire che non l'ho sentita minimamente sono due ore e mezza che scorrono velocissime è tutto davvero montato alla perfezione per essere ad un ritmo perfetto perché non è troppo veloce ma non è nemmeno troppo lento in alcune parti può essere leggermente veloce ma non diventa mai troppo veloce del tipo oh mio dio stanno facendo troppe cose non si capisce più nulla il ritmo è sempre ben calcolato e ben calibrato il bilanciamento tra scene d'azione molto concitate e scene invece più calme ed intime è molto ben fatto questo film fa largo uso del, del flashback però non sono mai pesanti perché tu ti ritrovi a volere sapere effettivamente com'è andata, cosa è successo nel passato tra parentesi, le scene flashback sono sempre molto ricche di azione, quindi è comunque un bel vedere. Una delle critiche che ho sentito più spesso, che per certi versi è anche un pregio, è che il film non sembri un film del Marvel Cinematic Universe. E qui devo dire di essere parzialmente in disaccordo, perché l'unico motivo per cui questo film possa non essere annoverato tra al film del Marvel Cinematic Universe è il fatto che si prenda, più sul serio rispetto alla media degli altri film. Ma questo è l'unico fattore di diversità, non, non c'è nient'altro. Cioè si tratta comunque di un film di supereroi. Le battute ci sono, e ce ne sono tante. Io non capisco perché molti dicano che il fattore comicità sia eh, molto ridotto, sia addirittura assente da questo film. La sala rideva ogni 5 minuti, anche di meno. Ci sono una marea di battute, però sono ben contestualizzate, non sono eh, battute buttate via a caso. I, I tempi comici sono azzeccati e effettivamente appunto la sala rideva, non era qualcosa di cringe. Tranne un paio che ecco, forse hanno spinto un po' troppo. Ma in ogni caso la maggior parte delle battute sono relegate ad una figura, ad un personaggio secondario che è un comic relief e non fa parte degli eterni. Quindi non c'è una sovrabbondanza di battutine che vanno a rovinare anche i momenti drammatici, questo no. Però ci sono, e sono molto presenti all'interno della pellicola, quindi non capisco per niente quelli che dicono che non ci siano battute, che il film sia serissimo o altro. Non è vero, semplicemente, non è vero. Il tono è praticamente lo stesso di film come Avengers Infinity War, per esempio. I riferimenti alle altre pellicole del Marvel Cinematic Universe ci sono, ma non sono per niente indispensabili. Potrebbero anche non esserci e il film sarebbe esattamente lo stesso. Anche il fatidico schiocco di Thanos che viene nominato nel trailer non ha alcuna effettiva importanza per la trama. Poteva esserci come non esserci Quindi questo è un film che volendo potreste vedere anche senza aver visto gli altri film del Marvel Cinematic Universe Vi perdereste, vi perdereste giusto qualche riferimento e qualche battuta che fanno nel corso del film Per farti ricordare più che altro che si tratta di un film del Marvel Cinematic Universe Come dicevo appunto non capisco queste critiche in particolare Perché per me è un film tranquillamente ascrivibile a quello che è il Marvel Cinematic Universe con qualche leggera differenza ma le, le famose battutine ci sono comunque ce ne sono parecchie però ciò non va a distogliere dal tono serio della pellicola quando vuole essere seria e questa forse è la differenza più grande eh, tra magari questo e un film degli Avengers dove le battutine venivano buttate anche in momenti magari un po' più drammatici Anche se anche questo non è del tutto vero Se proprio andiamo a vedere magari Avengers Infinity War ed Endgame In cui momenti drammatici sono totalmente drammatici Non ci sono battutine Quindi anche qui queste critiche lasciano un po' il tempo che trovano, ecco. Nel film sono presenti principalmente due colpi di scena. Ovviamente non vi dirò quali, questo è un video senza spoiler. Eh, ma vi dirò che secondo me quello riguardante la macro trama non è, a meno che uno non abbia letto i fumetti, non è proprio intuibile. Mentre quello riguardante un personaggio in particolare è intuibile, e infatti io l'avevo leggermente intuito, non immaginavo che potesse essere di quella portata, ma delle frasi che diceva mi parevano superflue, mi, parevano del... mi sembrava del tipo ma perché sta dicendo quella cosa? Eh, ha qualcosa da nascondere? E infatti aveva qualcosa da nascondere, però... È un colpo di scena molto ben costruito perché appunto ti lascia delle briciole, ti lascia degli indizi Non è un colpo di scena che arriva a caso alla fine e dice ah, va bene come facevi a intuirlo, è impossibile C'è stata online una polemica riguardante il bacio omosessuale presente nella pellicola Secondo me non, non hanno motivo di esistere queste, queste polemiche Anche perché non è un bacio, non è una scena enfatizzata non è una scena in cui il film vuole farti vedere assolutamente quella cosa per dirti Guarda, guarda, guardaci, guardaci No, è una scena normalissima È un bacio normalissimo come ci sono nel resto della pellicola con coppie eterosessuali E questo è il bello secondo me, che è una scena normale Non è una scena enfatizzata, non è una scena in cui... Il messaggio che vogliono lanciarti è guardaci, guarda, guarda questa scena, guarda, guarda, siamo qui No, è una cosa normalissima Ed è questo secondo me l'approccio migliore per trattare tematiche di questo tipo Renderlo normale A differenza della scena cringissima di eh, Endgame con tutte le supereroine che si trovano nel campo di battaglia Durante la battaglia finale fanno la spirata Quella era una cosa orrenda e Invece in questo caso è stato trattato molto meglio. E c'è stata anche un'altra notizia che ha girato un po' per il web, ovvero la presenza di una scena di sesso all'interno del film. E qui, lasciatemelo dire, chi è che chiama scena di sesso? Quella scena. Cioè, non, non si vede niente, è anche, tra l'altro, buia la scena, quindi chiamarla scena di sesso è proprio un'esagerazione incredibile. Cioè, non, non si vede assolutamente niente. Non si tratta di scene alla Game of Thrones per intenderci. Vi comunico inoltre che ci sono due scene post-credit. Quindi rimanete fino alla fine dei titoli di coda. quelli su sfondo nero. Quali bianchi su sfondo nero. Perché c'è un'altra scena. Dopo i titoli di coda. Che è parzialmente importante. La più importante è sicuramente la prima. La prima scena dei titoli di coda. La, la sala è esplosa. Cioè quando è comparso un certo personaggio. Che ovviamente non vi dico. La sala è letteralmente esplosa, io purtroppo quel personaggio non lo conosco, non, non avendo letto i fumetti, quindi sono rimasto leggermente interdetto, però l'attore scelto è... lo, lo conoscevo, quindi mi sono rimasto un po' cosa? Perché? E inoltre il personaggio viene presentato all'interno della scena post-created, quindi tu anche se non hai letto i fumetti sai, capisci chi è perché viene presentato. Quindi lì c'è stato proprio un, una sorta di boato nella sala, immagino anche a causa dei lettori di Alcumetti che riconoscevano quel personaggio. Eh, quindi, ottima scena post-credit, eh, una, una delle poche scene post-credit che ha fatto effettivamente fare un salto in sala alla gente e non una, una semplice antipi, un anticipazione per, per il film successivo. Ecco. Mentre la seconda scena post-credit introduce un altro personaggio ma è molto più velata la cosa, non si vede nessun attore nuovo. È un Quella è effettivamente un'anticipazione di un prossimo film che verrà. Che dire, infine, di Eternals? Per me è un film stupendo. Tra quelli del Marvel Cinematic Universe è uno dei migliori, indubbiamente. Eh, io lo colloco tranquillamente tra i migliori, quindi Captain America Winter Soldier, Guardiani della Galassia, Avengers, Avengers Infinity War ed Endgame, per me si va a collocare tranquillamente in quel gruppo perché è un film pazzesco, bellissimo, è in grado anche di commuovere in alcune scene, indipendentemente da quanto voi siete propensi a commuovermi, commuovermi con i film, e al, ad esempio vi voglio rivelare questo piccolo aneddoto in sala, a un certo punto c'è questo colpo di scena che vi dicevo prima riguardo ad un personaggio, e in sala c'era uno che continuava a bisbigliare. Che stronzo, che stronzo, che stronzo. <ride> Quando rivelavano quel colpo di scena, cioè, si era proprio preso malissimo per quella cosa. Infatti era divertentissimo. In ogni scena che compariva questo personaggio, lui, che stronzo, che stronzo. Fantastico. <ride> quel, scena, quel colpo di scena ha avuto proprio effetto, effettivamente. E a proposito di esperienza in sala... Eh, C'è chi dice che i film Marvel stiano avendo una flessione, stiano andando, i cinecomic in generale eh, stiano andando verso il loro declino. Beh ecco, vedere la sala piena il sabato sera per un cinecomic di personaggi sconosciuti alla massa, agli eterni, non, non li conosceva nessuno, un po' come i guardiani della galassia. Ecco, vedere la sala piena per questo, di sabato sera.. Per me dimostra un po' il contrario Ovvero che i cinecomic tirino ancora Poi certo è vero che questo film Aveva anche un bel richiamo per via degli attori famosi che c'erano dentro Due tra tutti Richard Madden e Angelina Jolie Ecco non andate a vedere il film per Kit Tarrington Perché vi svelo che è un personaggio secondario E si vede molto poco all'interno del film Quindi non fate l'errore di chi andate a vedere per esempio Dune eh, pensando di vedere eh, Zendaya perché anche lì si vede in due tre scene e basta infine permettetemi un piccolo appunto sulla storia d'amore io sono uno di quegli spettatori che le storie d'amore le mal digerisce perché spesso vengono eh, vengono buttate dentro a caso non vengono sviluppate e sono lì solo per eh, boh non lo so per, per fare bah, non voglio dire qualche cosa eh, sono un po' buttate dentro a casa Quindi Non sono uno di quelli che Quando c'è una scena d'amore Una storia d'amore all'interno del film È proprio contento ecco. Però in questo caso Devo dire che la, scena, la, la storia d'amore Che c'è all'interno di questo film Che è quella tra eh, Cersei E eh, Icarissa È gestita molto bene Il sintomo che questa storia d'amore Sia stata gestita molto bene è il fatto che a me non abbia dato fastidio solitamente queste scene, queste storie nei film mi danno un po' fastidio specialmente dove non servono in questo caso invece è sia utile la trama sia gestita bene quindi combo perfetta, ottimo per me non c'è niente da dire un altro aneddoto sempre riguardante la sala è che all'uscita della sala avevo davanti due ragazzi che si stavano parlando tra di loro scambiandosi opinioni sul film e uno di loro dice all'altro a me non è piaciuto molto, mi aspettavo qualcosa di diverso. Ora io mi chiedo però, ma a, chiedo a chi non è piaciuto se, se, se, se c'è qualcuno che sta guardando questo video a cui non è piaciuto Eternals per questo motivo. Cosa vi aspettavate esattamente? Permettetemi un ultimo appunto prima di chiudere il video. Per me il sequel di questo film si farà al 100%, indipendentemente dal fatto che fosse pensato o meno, perché... Per me è pensato, dato che hanno lasciato alcune sottotrame aperte appositamente per avere un aggancio naturale a un eventuale sequel. Però il successo che ha avuto e che sta avendo è abbastanza grande per non fare un sequel. Insomma, sarebbe stupido da parte loro. Inoltre io ho molta voglia di rivedere questo team di supereroi di nuovo insieme e di nuovo, sul, di nuovo al cinema, quindi... Sequel. Bene, questo video finisce qui. Io ti ricordo di mettere un mi piace se il video ti è piaciuto, di commentare facendomi sapere la tua su questo film e di iscriverti al canale per non perderti i prossimi caricamenti. Da Gracia Sphere è tutto. Al prossimo video.